Un'avventura all'Accademia dei Fisiocritici. GIONAUTI Il progetto GioiWalk è reso possibile dalla Regione Toscana, dall'Accademia dei Fisiocritici, dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e dall'Università per Stranieri di Siena. Durante il video dai la caccia ai QR code blu se vuoi diventare un Gionauta, marrone se vuoi saperne di più sull'Accademia dei Fisiocritici, verde se ti interessa la geografia scientifica e rosso, per qualche rimando artistico e non solo. Siamo a Siena e tra il Duomo e la Torre del Mangia c'è l'Accademia delle Scienze di Siena detta Dei Fisiocritici con un museo di storia naturale, una biblioteca scientifica e un archivio storico. Entriamo! Dal 1691 l'Accademia contribuisce alla storia della scienza. Ecco il fondatore Pirro Maria Gabrielli. Il museo espone un'infinità di reperti in un allestimento ottocentesco davvero spettacolare. Si trova nell'antico monastero detto della Rosa che ha origine nel 200 suo splendido chiostro c'è cioè un ospite imponente, si chiama Nereo ed è uno scheletro di balenottera comune lungo 15 metri. Sempre più attuale è l'antica missione dell'Accademia di distinguere il vero dal falso e a questo serviva la pietra di paragone del suo logo, ma non solo passato L'Accademia dei Fisiocritici persegue ancora oggi i suoi obiettivi, con tanti soci e moltissime attività, divulgative per tutti i pubblici. E loro chi sono? Che ci fanno qui? Massi, Andrea, Daniele sono geografi dell'Università per Stranieri di Siena con l'Accademia dei Fisiocritici realizzano il progetto geo UALC. Non si tratta solo di creare carte geografiche. L'idea centrale di geo UALC è l'innovazione umanistica. Non ci basta solo la tecnologia, occorre imparare a riconoscere i tesori culturali. Lo spazio, i territori i luoghi, tutti questi sono radici su cui poggiano le ricerche, i reperti, anche i temi di attualità. Queste radici connettono il passato e il presente, il lontano e il vicino. I rapporti tra le varie aree geografiche e tra le varie scale geografiche accendono la curiosità e attraverso una contaminazione possono passare anche per l'arte e la cultura pop. Andrea Benocci, il conservatore del museo, illustra il Nautilus. I nautili sono animali molto antichi, simili a calamari ma con una conchiglia esterna a spirale logaritmica, divisa in camere interne. Hanno grandi occhi e amano il buio. Trascorrono il giorno a grandi profondità e di notte risalgono vicino alla superficie. Si nutrono di crostacei e sono piuttosto rari. Oggi ne sopravvivono poche specie, diffuse tra l'oceano indiano e l'oceano pacifico, per esempio nelle isole andamane. Mentre Daniele e Massi continuano la visita seguendo il conservatore, Andrea, incuriosito dal Nautilus, torna a guardarlo e... Che prodigio è questo? Un secondo fa ero a Siena e ora mi ritrovo ad Atene, curioso, è come se il Nautilus mi avesse letto nel pensiero. Alcuni luoghi esercitano un fascino magnetico su di noi e vi facciamo spesso ritorno con la mente. Ecco il Monte Pernete. Dalle sue pendici fino al porto del Pireo, la città non è che un unico candido manto di case. Il bianco è il colore predominante di Atene, ma esistono anche i colori e si trovano nelle vie, nelle piazze dei suoi quartieri. Atene è una città eterna ed eternamente contesa, culla della cultura occidentale e dell'arte classica ma anche un frenetico crocevia di popoli e di culture. E dall'alto domina la città l'antica Acropoli. È proprio lì che volevo recarmi. Mentre ero a Siena, davanti alla vetrina del Nautilus, ho avuto un déjà vu. Un'antica leggenda narra che la natura, nelle sue molteplici forme, tende a riprodurre una proporzione. Alcuni la chiamano rapporto aureo. E questo lo possiamo osservare nei fiori, nelle squame delle pigne e in mille altri casi. L'essere umano ha tentato di ricreare nei suoi manufatti questa perfezione armonica della natura. Il partenone ne è appunto un esempio. Secondo alcuni, infatti, è stato costruito rispettando le proporzioni della sezione aurea. Ma è solo una leggenda. Oggi sappiamo che non esiste un numero magico che governa la natura. È vero, tuttavia, che alla radice di ciò che consideriamo armonico vi è un pensiero matematico come nella musica! Caspita! È successo di nuovo! Questa volta devo aver viaggiato nel tempo! Il partenone è tornato al suo antico splendore! E allora cos'è questo strombazzare di clacson? Ma certo! Sono a Nashville, negli Stati Uniti. E questo non è il partenone originale. È una copia costruita nel 1897 per l'esposizione centennale del Tennessee. Ecco Nashville, the music city. Talvolta le idee e i luoghi si associano tra di loro in modo bizzarro. Pensiamo alla musica e al suo rapporto con la matematica. Dallo studio della lunghezza delle corde, gli antichi greci ricavarono la nostra scala musicale. Oggi i moderni liutai non sono dotti scienziati o pionieristici artigiani, ma aziende tecnologiche d'avanguardia. Come la Gibson, che qui a Nashville ha prodotto alcune delle chitarre più famose utilizzate nella musica contemporanea, dal soul al rock. Solo un altro marchio poteva contenderle il primato, la Fender. Il duello Gibson verso Fender ha infiammato i palchi di tutto il mondo. Ma la rivalità ha dato nuova linfa alla Gibson. I marchi così come le città si evolvono nel tempo. Oggi Nashville è un polo musicale d'avanguardia e Lauer Broadway è il cuore pulsante della città. Ma io conosco questa canzone. Ma certo è Tears in Heaven. Non avevo mai notato però che la chiave di basso avesse una forma così simile al Nautilus. Nel frattempo, ai fisiocritici, Daniele osserva le meraviglie della sezione anatomica del museo. Eccole qui le famose tavole anatomiche di Paolo Mascagni. Le prime a una grandezza così naturale e che permettono una visione fronte-retro del corpo umano. Sono davvero magnifiche, e guarda che colori! E che dettagli! È uno studio anatomico davvero incredibile, che sembra unire medicina ma anche arte. Devo assolutamente mostrarle ad Andrea. Ora vado a chiamarlo. Forse sarà rimasto vicino al nautilus. E all'improvviso... Ma dove sono finito? E che cos'è questa spirale tra acqua e terra? Ma come ho fatto a non capirlo subito? Certo, sono nello Utah, Stati Uniti, a Rosal Point, di fronte a Spiral Jetty, l'opera di Land Art di Robert Smithson. Da piccolo mi ha sempre affascinato la sua forma particolare. Un tempo era immersa nel lago salato, ora è distante dalla riva, ma la sua forma particolare rimane e ricorda quella della spiritromba di una farfalla. Hmm, come quella che ho visto al Museo di Storia Naturale dei Fisiocritici. Pur nel fascino del luogo, Daniele è un po' perplesso. Certo che proprio non capisco, perché poco fa ero a Siena e ora sono qui, preso da ricordi di libri d'arte e da connessioni del pensiero. Ma e ora sarà successo di nuovo? Che cos'è questa serie di circonferenze auree? Ma certo... Ecco Spirale di cera, l'opera di Mario Merz che unisce la visualizzazione della serie di Fibonacci e le proporzioni della sezione aurea. L'artista italiano ha centrato il suo lavoro nelle materializzazioni grafiche della serie di Fibonacci come simbolo delle dinamiche di crescita e riproduzione biologica. Una delle sue prime mostre personali internazionali è avvenuta a Parigi nel 1969 alla Galerie Sonaban, poco distante dalla iconica casa di Serge Gasbourg. Già Parigi, la Villumière, dove arte e scienza si mescolano perfettamente. Fin anche nello studio della geografia urbana, dove carte storiche e tecnologie moderne possono sovrapporsi con bellezza e rigore scientifico. Già, è proprio così che noi geografi e geografi facciamo analisi e nuove mappe. Sovrapponiamo e geolocalizziamo layers o differenti oggetti geografici. E lo facciamo grazie al Geographic Information System, che chiamiamo sempre GIS. Ma le carte geografiche possono essere anche ammirate e seguite per una rilassante promenade parigina tra le vie di ieri e di oggi. Sì, passerò dall'osservatorio astronomico e poi fino al quartiere latino. Così potrò anche ammirare la meridiana astronomica del Cassini. E d'altronde ho già imparato il funzionamento, guardando... Eh, già, proprio l'eleometro dei Fisiocritici, uno dei primi in Europa. Notre Dame, la Senna, il quartiere latino, e che de Monte Belos con le caratteristiche buchiniste de Paris, dove trovare stampe e libri antichi. Tra questi, un romanzo cattura l'attenzione di Daniele. Wow, e 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne! La letteratura di Giulio Verne esercita sempre un fascino particolare, suscitando ricordi e fantasie di viaggi, luoghi e isole da scoprire. Certo che è proprio vero, non c'è viaggio senza mappe e planisferi. Mi viene in mente quello dei Fisiocritici, che ha tanti colori, tanti mari e tantissimi oceani. E chissà quanti ne avrà solcati il Capitano Nemo a bordo del suo imprendibile e attrezzatissimo sommergibile. Il Nautilus! È successo di nuovo. Ma torniamo a Siena, all'Accademia Massi, ringraziato il conservatore per il bellissimo giro, si imbatte in uno strano animale Ma questa è un antilope sembra, ma è anche una scultura, un oggetto d'arredo in legno Ha ah, capito perché c'è una mostra dell'artista John Nussbaum Ma guarda che fantasia e che energia Quanti splendidi funghi Però Andrea e Daniele dove sono? Forse stanno facendo qualche foto al Nautilus. Vado a vedere. Ecco il Nautilus. Certo che è così da vicino. Sembra proprio avere qualcosa di strano. Wow! Che succede? Sono in volo! Quello laggiù sembra un Nautilus, e invece è un uragano. Dallo spazio è bellissimo, ma è terribilmente distruttivo. Energia concentrata. Vento, tempesta, lascia dietro di sé macerie. Tanti fenomeni climatici estremi oggi sono sempre più frequenti. Questo perché stiamo alterando gli equilibri ambientali. Convolgiamo con l'inquinamento e le emissioni il suolo l'acqua l'aria l'intera terra e la temperatura del pianeta aumenta molte specie si stanno estinguendo per questo alcune che sono ricordate nel museo dei fisiocritici e gli visibili non si trovano più in natura anche lo stesso nautilus rischia l'estinzione ma ora sì, superato l'uragano stiamo volando adesso sulla diga Uber, sul fiume Colorado, una diga imponente, è stata realizzata lì dove l'acqua e l'acciaio si scontrano con grandissimi costi, anche umani purtroppo. Iniziata nel 1931, è alta più di 200 metri, ma un'opera così influenza solo quello che si può vedere nel paesaggio attorno oppure un'area molto molto più vasta? Las Vegas, le mille luci, l'enorme quantità di energia e acqua necessaria. La stessa città di Las Vegas deve la sua esistenza alla diga Hoover, al lago Mead, che la diga ha letteralmente generato, e alle turbine che producono l'elettricità. A proposito, quanto assomigliano al Nautilus? L'energia è fondamentale per gli esseri umani per questo può anche essere al centro di conflitti ha un ruolo importante nei cambiamenti climatici ed è fonte di grandi profitti ma non esiste soltanto questa forma c'è anche l'energia dei luoghi delle persone delle loro idee mentre il pensiero di Massi va alle idee di luogo il misterioso volo prosegue e arriva molto lontano e adesso dove sono? un'area verde con un lago, come un ose in mezzo al cemento. Ma sì, è l'acqua bullicante! A proposito di energia, questo qui sotto è proprio il parco delle energie. Il destino di quest'area è stato spesso a un bivio e ha una storia incredibile. Se oggi è così, è grazie a una forte idea di luogo e all'energia condivisa da molte persone. E anche grazie all'arte, alla ricerca, ha la capacità di immaginare e sognare. Com'è nel 2020? E come poteva essere? Il grande impegno collettivo per immaginare e difendere questo luogo ha avuto successo nel 2020 L'area ha ricevuto il riconoscimento di monumento naturale e le relative tutele. C'è anche da parte delle istituzioni l'impegno a considerare la possibile estensione alla ex fabbrica SNIA. Che meraviglia! Peccato che l'acqua dolce non si adatta al Nautilus. A proposito, devo sforzarmi di ricordare dove vive. ma ancora un'avventura attende i tre geografi nel nord dell'oceano indiano è dalle sue acque che è stato rinvenuto il nautilus custodito nel museo ma chissà, forse catturato da un pescatore delle isole andamane nella nostra fantasia questi sono luoghi remoti abitati da indomite tribù guerriere e feroci pirati dove la giungla selvaggia si tuffa nell'oceano sulla battigia di Radhanagar Beach si stagliano tre profili familiari, ancora increduli di ritrovarsi qui. È stato il Nautilus! Dopo aver discusso a lungo dei loro incredibili viaggi, riflettono su come tornare in Accademia. Forse se trovassimo un altro Nautilus potremmo tornare a casa. Beh, anche rimanere qui non sarebbe male. Eccone uno! Andiamo! Andiamo! Ehi, ha funzionato! Eccoci di nuovo in accademia. Ma come si spiega tutto questo, secondo voi? Sembra proprio che il Nautilus... Legga nel pensiero! Intuisca quali sono i tuoi interessi. Percepisca ciò che ti emoziona. E c'entrano anche i luoghi. È vero, il Nautilus ha fatto sì che ciascuno partisse alla scoperta del mondo. per poi catapultarci nel suo luogo d'origine, l'oceano indiano. Ma allora il Nautilus è una macchina dello spazio che trasforma in geonauti? Questa cosa dobbiamo assolutamente pubblicarla. Ma non ci crederà nessuno. Già, proprio vero. Ma chi mai ci crederebbe? Però potremmo farne un un fumetto? Un, un fumetto? fumetto? Ma, Ma sei, sei pazzo? pazzo? Ormai tutti sono usciti e il museo è vuoto e silenzioso. Vuoto e silenzioso? <ride> Neanche loro hanno capito. Quello che fa viaggiare nella cultura, nel tempo, nello spazio, nell'arte, è tutto questo luogo. Il portale geonautico è al sicuro e attende le prossime viaggiatrici e i prossimi viaggiatori. E tu che cosa aspetti a fare un salto all'Accademia dei Fisiocritici?